Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ancora funzionante ragazzi, contrariamente a quanti hanno detto che non funziona allora io lo sto facendo in una sessione privata e sto facendo questa procedura ragazzi perché a me normalmente non riusciva allora vado in primis ad unirmi ad un colpo d'omos dei ai colpi dell'apocalisse per capirsi, insomma, no? dai quindi quando sono dentro al colpo e come ho la possibilità premo subito cerchio e esco dal colpo. Qui eh, il gioco non lo so lagga parecchio, infatti in questo modo mi ha dato la possibilità di fare il glitch. Se invece eh, lo faccio in sessione privata eh, senza fare questo procedimento l'auto non si bagga sotto mappa. Quindi fate questo procedimento, vi troverete in culo al mondo come, come so io, io sono in culo al mondo non sapevo manco che esistesse una base operativa qui comunque vabbè eh? fa niente insomma no, o, o meglio non credo che esista non lo so non, so, non so che dire ragazzi comunque chiamiamo il nostro buzzard io chiamo il buzzard, voi fate come cazzo vi pare, andate a piedi, fate quello che cazzo volete e ci dirigiamo verso il nostro bunker ragazzi quindi adesso andiamo un attimino in velocità Certo che pure mandato in velocità, sto buzzard va un sta a velocità per tre. Comunque vabbè ragazzi, ma a parte gli scherzi, ci dirigiamo verso il nostro bunker, no no, va va, magari andasse così veloce sul gioco. E una volta che siamo al nostro bunker facciamo richiedi pericolo personale, perché giustamente ce l'ha messo in culo al mondo, io ce l'avevo in culo al mondo, quindi... A questo punto faccio richiedo veicolo personale per farmelo portare. Io sto duplicando una Nero Custom, allora duplicate solo auto di bennis, ragazzi. Mi raccomando, non duplicate altre cazzate. Perché comunque non ve le lascia vendere a prezzo pieno. Non pensate di fai furbi! Duplico adeluxo, ah, duplico quel. No, non duplicate in cazzo. Dovete duplicare auto di bennis. Punto e a questo punto ragazzi vi preparate un'attività recente vostra, di un vostro amico di, che casa, di chi, chi vi pare a voi insomma, che avete comprato un'auto, che avete riscosso una taglia insomma lo sapete ve la preparate, premete il doppio tasto PS e tornate in game in maniera tale che ce l'avete bella e pronta quindi ci avviamo verso il nostro veicolo qui questa s'affoga che i tacchi in mezzo alla sabbia andiamo verso il nostro veicolo e ci dirigiamo verso il bunker ragazzi quindi andiamo per entrare nel bunker e al volo premiamo doppio tasto PS adesso vi faccio vedere bunker, doppio tasto PS vado per accettare l'attività e mi fermo 60 secondi in questa schermata ragazzi dovete rimanere 60 secondi in questa schermata e invece per tutti quelli che mi hanno detto che ah, il glitch è troppo lungo se volete mi date l'indirizzo vengo io a farvelo a casa il glitch così mi fate un cazzo vi mangiate solo i disordi su GTA e finisce la storia ah regà il glitch è lungo ma che vi pensate che io a me fa piacere di pubblicare questi glitch eh, però il glitch è questo quindi vi dovete accontentare quindi aspettate i 60 secondi schippate il messaggio con cerchio e vi comparirà quella schermata che appena avete visto, insomma, no? Ripremete due volte il tasto PS, accettate l'ambaradam e poi lo schippate, sempre con cerchio. Dopodiché andate ad avviare lo starter pack, entrate e uscite dallo starter pack. Qui vi farà muovere, muovere nel senso buono, non è che ve potete fare una passeggiata sotto mappa, ve potete solo muovere qui mi ha fatto un bug pazzesco ragazzi ho fatto il volo del passero proprio e a questo punto ragazzi l'auto eh, come vedete non è in mappa è nostra, ci possiamo salire ma non possiamo guidarla quindi che cosa dobbiamo fare? adesso vi faccio vedere, ci possiamo salire e tutto quanto avvia il motore ma non ce la lascerà guidare, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a prendere il centro operativo mobile quindi andremo a prendere il centro operativo mobile qui stile manamana ragazzi no neanche manamana, tipo Benny Hill, stile Benny Hill insomma vabbè comunque in velocità dai per capirsi e quindi prendiamo il centro operativo mobile, io qui da una svirgolata ragazzi per metterla dritta la macchina, poi vedete voi insomma e dobbiamo parcheggiare il centro operativo mobile in maniera tale che eh, il posteriore del centro operativo mobile sia verso la macchina in maniera tale che ci compaia la freccia, ci comparirà la freccia, premeremo la freccia e eh, dopodiché premeremo cerchio, non accetteremo di entrare nel centro operativo mobile. Il centro operativo mobile deve contenere un veicolo, ragazzi. Mi raccomando, quindi a questo punto ci dirigiamo verso la base operativa io qui non ho voluto fare tagli ragazzi su questo video proprio per farvi vedere che il glitch va ancora contrariamente alle cazzate che dite per tanti che il glitch non va il glitch va ancora adesso vi faccio vedere pure l'orario siete voi che non siete capaci a far andate a zappare e patate chi non è buono a fare i glitch andate a zappare e patate che dovete fare solo quello quindi Qui è eh, la data e l'ora di oggi. No, io scherzo, raga, però comunque mi fate incassare quando mi dite, ah no, no, no, ma perché non scrivi pacciato quando il glitch non funziona? Non scrivo pacciato perché il glitch funziona, raga. Eh, se no scrivo facciato. Quindi, non dico che sto tutti i giorni lì a provare i glitch, perché cioè, mia pure io. Però comunque sia, li provo i glitch, ben informo se sono pacciato o no. Fatto ciò state nella vostra base operativa dovete avere la BMX nella base operativa per questo ho portato il video di prima per duplicare le BMX e vi dirigete verso il cannone orbitale ragazzi. una volta che siete qui arrivate qui e vi dovete far comparire la freccia io adesso scendo risalgo e la freccia c'è ancora quindi qui premete contemporaneamente freccia e acceleratore ragazzi mi raccomando ricordatevi di muovevi dentro la base operativa con la X e non con l'acceleratore sennò perderete il glitch insomma ve lo fottete il glitch quindi a questo punto siamo fuori a piedi dalla base operativa e il glitch sta funzionando vedete che targa ho ragazzi adesso come salirò in auto la targa cambierà se avete un cazzo ora la faccio vedere meglio vedete la targa è cambiata ragazzi quindi a questo punto che cosa dovete fare chiamare il centro operativo per la fase finale del glitch e il glitch è fatto ragazzi chiamiamo il centro operativo andiamo a mettere l'auto nel centro operativo e abbiamo la nostra duplicazione qui ho fatto la pirovetta raga mettiamo l'auto nel centro operativo ovviamente c'era una LGRH8 nel centro operativo usciamo dal centro operativo e andiamo a mettere l'auto in garage e il glitch è fatto ragazzi è semplice, è un po' lungo ma semplice se non avete amici come dite tanti dicono ma aiuti, ma aiuti, ma aiuti come se non aveste nessun amico ragazzi a me proprio mi fate rabbia, a tanti mi fate rabbia proprio eh? ma aiuti, ma aiuti, io posso capire tutto però insomma vabbè, detto questo ragazzi la duplicazione è avvenuta spero che vi sia utile sto glitch e che vi sia ancora più chiaro un saluto a tutti, al prossimo video ciao a tutti no,